ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono Fabrizio e quest'oggi vi presento una macchina da pelo sullo stomaco la seconda questa Ford Focus una mod che ho scaricato un paio di mesi fa e sempre in linea con quello che mi ha richiesto Carlo X che anche lui fa eh, video con appunto auto da eh, perlo sullo stomaco, mi piace tantissimo il termine, cioè auto abbastanza estreme, qualsiasi sia il tipo di categoria ed oggi su Passetto Corso voglio presentarvi questa Force Focus MK2TA di un moder che si chiama Veto FR e credo che sia francese. Ragazzi questa è la visuale perché, perché la guida a destra non fa per me come vedete qua e quindi di conseguenza preferisco fare sullo stomaco. Siamo sul, sul cofano, sullo stomaco, ragazzi. Scusate, quindi partiti ragazzi. Mamma mia, che progressione! Uh. Come vedete, ho messo solo la BS? Mamma mia, che bestia, ragazzi. Un mosso, che audio, ragazzi. 7 marce. nata un po' impiccata largo Fabri ha una progressione ragazzi sta macchina appena PG sull'acceleratore uh, mamma mia Cioè ragazzi si commenta da solo sta macchina Da solo sta macchina Mamma mia Impressionante Un po' di sottosterzo ma Senti che progressione senti. Ha un motore infinito Ovviamente ragazzi questa qua è una mod Estrema Però ogni tanto provare delle cose fuori dal mondo mi piace E mi piace condividerle con voi come al solito Comunque l'audio è spettacolare Mamma mia gira <ride> mamma mia che odio allora, proviamo a anticipare un attimino le curve Allora, poche correzioni, soltanto in merito allo scarico di potenza a terra, ma mi sembra una macchina piacevole da guidare, anche se è estremissima ragazzi, cioè, è un mostro, c'è cioè, un motore qua sotto che è un V12. Però si controlla abbastanza facilmente. fatti anticipando un po' Targo senti che progressione guarda non perde giri solo sulla sesta e la settima sono le marce lunghe ovviamente ragazzi questo lo sapete ha un aereo sta macchina Mamma mia ragazzi, mamma mia! Incredibile, è mostruosa. Pelo sullo stomaco, come dice. Comunque si controlla molto bene, un po' di sottosterzo come dicevo, Beh è una mod che posso consigliare per passare due o tre minuti eh, così un po' simpatici, permettetemi di usare questi termini, sì perché è veramente inverosimile, è una macchina troppo estrema, credo che sia stata creata pure per fare degli hot lap, comunque ragazzi, bah, se volete il link magari ve lo lascio in descrizione per scaricare questa mod su Assetto Corsa, come al solito ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, non esitate a iscrivervi al canale, tanto è gratuito, noi ci vediamo al prossimo video, da Fabris, è tutto, ciao alla prossima!